Mi ha guardato e mi ha detto: Sei musulmano? Gli ho detto sì. Uh, Dall'Afghanistan? Gli ho detto sì. Come sapeva? Sicuramente tutti gli oh. afghani passano dalla Turchia, gli sarà capitato, <ride> avranno sentito le notizie. Mi ha detto: No, no, no, risolviamo, non ci penso io. Grazie, gentilissimo. E allora, quando è arrivato, destinazione mi ha detto vieni con me e mi ha portato a questo terminale d'autobus che c'è stato a questo bar che non è un bar lì non c'è bar ma è più che altro che si beve il tè si guarda il calcio si beve il tè e mi ha portato ci hanno portati tutti e due a questo terminale e gli ha detto in turco che questi sono gli ospiti miei gli e gli ha raccontato la nostra miseria storia, miserabile, cioè, chissà che avrà detto a questo barista, A questo barista gli diceva che signori, signori, signori di una certa età che venivano a piangere, e ci passavano la mano sul, sul viso, e ci... ero afghano pure lui? no, no, era turco, ma sapevano la nostra miserabile vita, e eh, poi vi hanno visto anche così, così piccoli, no? eh, così piccoli, sicuramente si... avranno detto che hanno bisogno, veramente per chiunque sia, qualsiasi nazione o la razza l'umanità c'è ancora. E devo dire comunque, soprattutto i turchi c'hanno. Cioè, buoni e cattivi ci abbiamo tutti quanti, ma l'umanità ancora c'è. Allora quel giorno ho detto, cavolo, l'umanità c'è. E allora questi signori pian... addirittura si sono messi a piangere, e, ma tutti offrivano a te, ma siamo gonfiati dal da te da bere te, te, te, dolci, insomma.